Hai un elmetto, anzi avete, perché siete un gruppo, avete un elmetto in testa, uh, avete scritto Cooperativa archeolo Archeologia, quindi che cosa fate e perché siete qua? Se facciamo le archeologhe e in realtà il caschetto è, è vero perché torniamo dal cantiere. Ma è fucsia! È fucsia perché l'8 marzo sempre ci mettiamo il caschetto fucsia, di solito lo mettiamo bianco e invece l'8 diamo un segno. E facciamo una specie di sciopero lavorando, e ci presentiamo al lavoro lo stesso, però diamo un segno. Subite delle discriminazioni sul vostro lavoro? No, anche perché siamo quasi tutte donne, per cui, no, assolutamente, neanche, ne cioè, neanche da parte magari dei che so, direttori dei lavori, gli ingegneri che circolano intorno ai cantieri, mai. Per lo meno per la nostra esperienza, mai. E come avete saputo della manifestazione? E eh vabbè, come abbiamo saputo, l'8 marzo è l'8 marzo, di solito andiamo a cercare per capire da dove parte, dove c'è il raduno e arriviamo. Quindi indipendentemente da chi l'abbia, diciamo, indipendentemente dal soggetto che l'hai indetto, per voi è importante? Beh, noi seguiamo comunque, che ne so, i vari, i vari hashtag, non una di meno, piuttosto che l'8 marzo però insomma di solito ci informiamo noi semplicemente per sapere da dove partire. Okay.